Allora, io sono arrivata al mio sottobraccio, ho lavorato per 24 centimetri e adesso vado a chiudere eh, il mio sottobraccio per eh, formare le maniche. Quindi all'incirca io ho lavorato per 23-24 centimetri perché se lo stiro così arrivo a 24 centimetri e la mia maglia è larga. 52 centimetri ok è abbastanza larga allora adesso chiudo le maniche cioè sotto braccio allora io adesso sto lavorando il primo giro vediamo se riesco ad avvicinare ecco sto lavorando il primo giro quindi faccio le due maglie in rilievo e le tre maglie alte e poi due maglie in rilievo qui sono quasi al mio angolo quindi devo lavorare le mie tre maglie alte qui al centro delle due maglie alte ok e quindi lavoro le tre maglie alte 1 2 3 Adesso qui mi trovo dove facciamo gli aumenti. Mi trovo una maglia alta, le due maglie in rilievo e una maglia alta. Quindi io vado qui nelle due maglie in rilievo, vado sulla prima e lavoro una maglia alta. Il rilievo davanti. Vado sulla seconda maglia e lavoro una maglia alta. Poi prendo l'altra estremità. l'angolo se riesco quindi qui mi trovo l'angolo mi trovo le due maglie alte in, in rilievo quindi vado qui nello spazietto dove abbiamo le due maglie alte vado al centro delle due maglie alte e lavoro le tre maglie quindi faccio uno stringo un pochino il filo perché è troppo largo allora 1 2 3 e quindi ho chiuso e adesso continuo la mia lavorazione continuo il mio primo giro ok quindi continuo la mia lavorazione fino ad arrivare al prossimo angolo dove poi vado a chiudere l'altra manica e lo facciamo insieme ok eccomi allora sono arrivata qui dove abbiamo l'angolo quindi devo fare adesso devo chiudere l'altra manica quindi ho lavorato le mie due maglie alte in rilievo. Adesso qui prima dell'angolo, al centro delle due maglie alte, lavoro 3 maglie alte. 1, 2, 3. Poi lavoro le due maglie alte in rilievo. Scusate, non si vede. Le due maglie alte in rilievo. Quindi vado nella prima e lavoro una maglia alta in rilievo e poi vado anche sulla seconda così prendo l'altra metà quindi qui abbiamo le, proprio qui dove facciamo gli aumenti abbiamo le due maglie alte in rilievo quindi io vado proprio qui nel primo foro che mi trovo quindi abbiamo le due maglie alte e io inserisco l'uncinetto proprio qui al centro e lavoro le tre maglie alte 23 continua la mia lavorazione continuo il mio oh, sono al primo giro quindi devo fare le due maglie alte rilievo e le tre maglie alte al centro delle due maglie Okay. Il lavoro adesso è molto più semplice perché non abbiamo più gli aumenti, quindi dobbiamo lavorare sempre a giro fino ad arrivare alla lunghezza desiderata. Io sto lavorando il cotone, però potete lavorare benissimo anche un filato una lana sottile da lavorare con l'uncinetto del 3, del numero 3 o del 3 e mezzo. Allora, vi faccio sistemo qui il lavoro. È abbastanza larga la mia la mia maglia questa è una taglia 46 anche 48 va bene perché è abbastanza larga quindi ripeto adesso lavoriamo sempre al giro fino ad arrivare alla nostra lunghezza qui poi dobbiamo riprendere i punti io so già l'apertura per la manica per la mia manica io so già che questa è troppo larga allora prima di iniziare la lavorazione eh, della manica io poi vado a chiudere ovviamente dal rovescio vado a cucire, un pezzetto proprio qui sotto sotto il braccio perché so già che questa la larghezza della manica per il mio braccio è troppo grande ma le maniche troppo larghe a me non piacciono quindi io preferisco un pochino più stretta quindi se anche a voi la, la manica il giro manica risulta troppo largo allora uscite ovviamente prendendo la misura e poi uscite un pezzettino proprio qui sotto questo poi non si vede perché va proprio sotto l'ascella quindi non si vede, ok. Io quando le maniche risultano il giro, manica risulta troppo largo. Io faccio in questa maniera: vado a cucire e poi riprendo la lavorazione della mia manica. Inizio la lavorazione, ok. Bene. Io adesso vado avanti e poi ci, ri ehm, ci rivediamo per iniziare, la lavorazione della manica, e poi facciamo anche il bordino per lo scollo A dopo. Allora scusate vi faccio vedere come continuo la lavorazione dopo che abbiamo chiuso qui eh, i due angoli. Allora sto lavorando il secondo giro, quindi ho lavorato una maglia alta sulla prima maglia delle tre maglie alte del ventaglietto, ok? Quindi lavoro la mia maglia alta doppia nella maglia alta in rilievo. adesso qui abbiamo le due maglie alte in rilievo queste sono le due maglie che abbiamo chiuso ok quindi vado proprio qui nella prima maglia e lavoro la maglia alta doppia in rilievo poi lavoro la maglia alta sulla terza maglia del ventaglietto ora qui nell'altro angolo ho lavorato le tre maglie alte quindi vado sulla prima maglia lavoro una maglia alta due volte filo sull'uncinetto qui nell'angolo vado sulla seconda maglia alta in rilievo che abbiamo lavorato quando abbiamo chiuso quindi vado proprio sotto e lavoro la mia maglia alta doppia filo sull'uncinetto due volte abbiamo le due maglie alte a rilievo quindi vado proprio qui sulla prima e lavoro la maglia alta doppia e poi una maglia alta sulla terza maglia del ventaglietto ecco volevo farvi vedere solo questo come continua la lavorazione dopo che abbiamo chiuso i due angoli ok bene vado avanti ci ritroviamo dopo allora finito il giro ho finito con le due maglie alte in rilievo e adesso chiudo nella terza catenella iniziale quindi qui abbiamo iniziato con 3 con il ventaglietto allora faccio 3 catenelle per iniziare con la prima maglia alta filo sull'uncinetto due volte adesso qui ho lavorato due maglie alte rilievo quindi proprio sotto le catenelle vado nella maglia alta e rilievo il lavoro una maglia alta doppia un po di filo maglia alta doppia dopo le tre maglie alte dopo il ventaglietto abbiamo la maglia alta in rilievo e lavoro la maglia alta doppia in rilievo una maglia alta sulla terza Maglia del ventaglietto lavoro il secondo motivo, quindi faccio la maglia alta maglia alta doppia. Salto il pentaglietto e lavoro una maglia alta doppia. In rilievo e una maglia alta sulla terza maglia del ventaglietto insomma dobbiamo ri ripetere quello che abbiamo fatto nella maglia solo che adesso qui è la manica ed è il più piccolo il cerchio ok quindi lavoriamo sempre a giro fino ad arrivare alla lunghezza della manica desiderata ok quindi decidete se volete una manica lunga corta tre quarti io um... Dato che è una manica, eh, diciamo è una maglia primaverile in cotone, quindi ancora devo decidere se, la vo se voglio una manica corta o a tre quarti, però mm, non lo so. Man mano che vado avanti la provo e poi decido se come fare la manica. Comunque, la lavorazione è molto semplice. Perché ripeto, dobbiamo abbiamo ripreso le, le maglie come le abbiamo lasciate, finita la manica. Poi vi faccio vedere come lavorare, eh, facciamo un bordino per lo scollo. Va bene, quindi vado avanti, ci ritroviamo dopo. Ciao, riecomi allora, alla fine poi ho deciso di fare la manica lunga. La mia manica è lunga 57 centimetri, però voi dovete provare la vostra manica, perché ovviamente non siamo tutti uguali. Io ho voluto una manica abbastanza lunga e alla fine della manica questo è il risultato la manica è abbastanza larga non ho fatto diminuzioni poi se non volete la manica così larga alla fine quando arrivate quasi all'altezza del, del polso fate eh, delle diminuzioni e poi alla fine magari fate un bordino ok bene allora alla fine faccio un piccolo bordino di maglie alte faccio dei ventaglietti allora, io ho finito la mia manica, mi trovo al primo giro dove lavoriamo le due maglie alte in rilievo e poi lavoro le tre maglie alte il ventaglietto. Quindi adesso chiuso qui dove abbiamo le due maglie alte in rilievo, vediamo. Quindi, inizio con 3 catenelle che sono la prima maglia alta. vado qui al centro delle due maglie alte rilievo e lavoro ancora 5 maglie alte quindi 1 2 3 4 5 le 3 catenelle sostituiscono la prima maglia adesso vado qui al centro delle tre maglie alte nella maglia centrale lavoro una maglia bassa quindi adesso vado al centro delle due maglie alte rilievo e lavoro le 6 maglie alte è un piccolo un bordino molto molto semplice 4 5 6 una maglia bassa al centro del ventaglietto delle tre maglie alte in questa maniera continuo così per tutto il giro 6 maglie alte 2 3 4 5 6 una maglia bassa al centro delle tre maglie alte e così via fino alla fine del giro e poi andate a chiudere facciamo qui al centro delle tre maglie alte facciamo una maglia bassa e poi chiudiamo qui nella terza catenella ok e il bordino è fatto poi io l'ho fatto anche ho fatto il bordo della maglia la stessa maniera vi faccio vedere eccolo molto semplice e, e così va bene adesso dobbiamo fare lo scollo lo scollo è un pochino largo Io ho voluto uno scollo largo però in questa maniera è leggermente troppo un pochino troppo largo quindi cosa faccio faccio uno o due giri di maglia bassa e vado a diminuire qualche maglia ok quindi man mano che io vado a diminuire poi provo la mia maglia per vedere eh, la larghezza giusta quindi inizio da una spalla da un punto qualsiasi e inizio la mia lavorazione ok qui abbiamo l'inizio delle maglie alte quindi va, non entro proprio nella catenella ma entro proprio qui tra le maglie alte faccio 2 catenelle rientro e lavoro una maglia bassa quindi vado a lavorare 5 maglie e poi diminuisco una maglia. Quindi ho fatto 3-4 5, la sesta, salto, salto, una maglia e vado nella maglia seguente e lavoro la maglia bassa. Così: ne sono 3-4 5 e 6 ho saltato la maglia vado avanti così se mi accorgo che lo scollo è ancora largo faccio ancora un un giro a maglia bassa ok rieccomi allora ho finito il mio giro a maglia bassa la mia scollatura è larga 34 cm 34 35 centimetri quindi ho misurato da qui a qui e misura 34 35 centimetri bene ora iniziamo a fare il bordino lavoriamo delle maglie alte doppie inizio con 3 anzi scusate 4 catenelle 1 2 3 4 due volte filo sull'uncinetto lavoriamo adesso nella costina dietro scusate qui qui abbiamo le due costine inserisco l'uncinetto nella costina dietro e lavoro quindi 4 catenelle sono la prima maglia alta doppia e lavoro ancora 4 maglie alte doppie quindi 1 2, 3 4 5 maglia seguente sempre nella costina dietro così lavoro 5 maglie alte doppie dobbiamo lav a lavorare tutte le maglie in questa maniera quindi in una maglia lavoriamo 5 maglie alte doppie. sono 4 5 maglia seguente vado sempre nella costina dietro e lavoro 5 maglie alte doppie dobbiamo lavorare tutto il giro in questa maniera 2 3 4 5 così vado avanti per tutto il giro eccomi arrivata alla fine del giro ho lavorato fino all'ultima maglia e adesso chiudo nella quarta catenella con una maglia bassissima così adesso faccio 1 2 3 4 catenelle giro il mio lavoro sul rovescio adesso qui dove abbiamo saltato una maglia dobbiamo lavorare una maglia alta qui quindi prendo la maglia in questa maniera e qui è sulla prima maglia allargo un pochino con l'uncinetto perché le maglie adesso sono strette ci vuole un attimino di pazienza allora entro nella maglia e lavoro una maglia alta maglia seguente maglia alta maglia seguente alta ecco questa è la maglia e quindi dobbiamo lavorare una maglia alta allora così adesso mi trovo sul rovescio quindi faccio tutto il giro in questa maniera lavoro una maglia alta in ogni maglia così quindi continuo così per tutto il giro con tanta pazienza vado a lavorare tutto lo scollo quindi devo riprendere tutte le maglie ecco qua ok a dopo eccomi ho finito il giro delle maglie alte adesso chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima qui abbiamo le 3 catenelle anzi le 4 catenelle che abbiamo uh, per girare il lavoro quindi chiudo proprio qua giro il mio lavoro sul dritto mi sposto con una maglia bassissima nella maglia seguente e lavoro 1 2 3 4 la maglia interna quindi lavoro nella stessa maglia 4 maglie alte doppie ripeto il primo giro 2 scusatemi non so se ho preso tutte e due le costine allora 123 4 5 maglie seguente prendo la costina dietro e lavoro le 5 maglie alte doppie 5 4 non è importanza 2 3 4, 4 e 5 maglie seguente 5 maglie alte doppie prendendo sempre la costina dietro esterna 4 5 ecco lavoro tutto il giro dopodiché ripeto il giro delle maglie alte e poi ancora lavorerò le maglie alte doppie insomma poi man mano che vado avanti lo provo quindi quando poi arrivo ad una certa altezza del bordo che mi piace poi mi fermo quindi la lavorazione è questa è facilissima bisogna avere un po di pazienza soprattutto quando lavoriamo sul rovescio del lavoro perché dobbiamo riprendere tutte le maglie ok e questo è il bordino eh, del maglione bene io finisco il mio bordino io ancora non so quanti giri farò quanti di questi Uh, ventaglietti non so di quanti, quanti ne farò ma penso 3 o 4 quindi finisco il mio bordino poi uh, sistemo la maglia sul manichino la adatterò perché è una taglia grande una 46 48 quindi la adatterò al manichino e vi faccio vedere poi il, il lavoro finito bene io vi saluto vi ringrazio per avermi seguita e spero che ci vediamo al prossimo tutorial un bacione a tutti e